Ok, ciao a tutti, buongiorno Erika, <ride> come molto di noi, Erika ha iniziato con il suo blog e è passato dopo alle soluzioni personalizzate e manutenzione di siti web, WordPress ovviamente, come lavoro a tempo pieno. Ha sviluppato i blocchi di Gutenberg fin dall'inizio, dunque già da anni, e parlerà oggi delle lezioni che lei ha imparato in questa magnifica esperienza tra essere mamma e il lavoro. Un applauso per Erika Gili. Perfetto, iniziamo. Eh, innanzitutto, grazie per essere qui, benvenuti a questo talk. Per me è una grande emozione essere qui davanti a voi dopo tanti anni, perché l'ultima volta è successo nel 2019, poi dopo, per il 2020, dico, ah, ok, mando l'application per il Work Camp Torino ed è successo quello che è successo, quindi ho aspettato un pochino. Ma sicuramente non avrei potuto portare questo tipo di tema, non neanche ricordo cosa volevo portare. Però eh, sicuramente non ero ancora... Mamma. <ride> e, mi presento, eh, io sono Erika Gili, eh, accademicamente sono un'ingegnera energetica, quindi eh, ho seguito tutto un altro eh, tipo di studi, ma ormai da più di 10 anni lavoro come eh, sviluppatrice e attualmente sono una senior software developer in Inside e da 20 mesi sono anche una mamma. Eh, qui potete vedere un eh, raro esempio di me con i capelli pettinati eh, e lisci soprattutto, non ho capito perché dopo eh, il parto mi si sono arricciati, a mia madre era calata la vista, a me si sono arricciati i capelli, questi bambini insomma eh, hanno un impatto su di noi in un modo o nell'altro e sono qui di fronte a voi per raccontarvi la mia personale esperienza di vita ci tengo a sottolineare il personale perché comunque ogni famiglia è diversa però poi dopo vedremo più avanti nel talk eh, quello che vi, che vi farò vedere. E, mh, alla fine eh, capirete perché tante persone che si identificano come mamme di un altro piccolo essere umano eh, lo sbandierano anche nel eh, curriculum vitae e non solo per orgoglio, per, verso i prossimi Propri piccoli puffetti, insomma, eh, se siete wannabe genitori spero di darvi un po' di coraggio e di farvi vedere la luce <ride> dall'altra parte del tunnel e se siete datori di lavoro magari eh, anche qualche spunto eh, di pensiero, ecco. Eh, la mia esperienza è di quelle che si fanno in uno di quei modi abbastanza impegnativi, non è il più impegnativo però diciamo è, stato, è, è abbastanza impegnativo. Eh, io e mio marito siamo da soli eh, dove abitiamo perché siamo lontani dalle nostre famiglie e la mia bambina è una bambina ad alto contatto, eh, vuol dire che vuole sempre stare proprio fisicamente a contatto con l'adulto di riferimento e quel famoso metterla giù che tutti i noti consigliano non ha mai funzionato con lei. Okay. E, e quindi siamo stati da soli a gestire lei e eh, i nostri rispettivi lavori e tutto il resto tra cui anche l'acquisto della casa e il trasloco che non auguro a nessuno con un bambino piccolo per 11 mesi eh, dopo i quali la bambina ha iniziato il nido quindi non è sparita non l'ho venduta ce l'ho ancora <ride> ha solo iniziato il nido cosa che eh, talvolta eh, ha portato qualche scompiglio perché quegli strani virus che girano nel nido eh, mi hanno uccisa durante l'inverno eh, però ecco il nido generalmente aiuta per farmi lavorare durante eh, l'orario diurno ecco qua e la maternità a parte eh, cose abbastanza chiare come questa eh, ha avuto un impatto sulla mia vita che mai avrei immaginato eh, questo è quello che immaginavo di più perché eh, quando sei incinta, no? eh, tutti quanti ti dicono: Ah, complimenti, lo sai che non dormirai per i prossimi tre anni? <ride> Grazie. <ride> e quindi la cosa più ovvia eh, che ha portato un impatto sulla mia vita è. Eh, il sonno o la mancanza di ecco. eh, prendersi cura di eh, un bambino eh, che ha, eh, non parla innanzitutto quindi bisogna capirlo <ride> e ha limitata manualità è molto energivoro aggiungiamoci l'allattamento che comunque eh, a livello di numeri sono 500 kcal al giorno in più che la mamma consuma solamente per creare il latte <ride> e mh, i cicli di sonno eh, irregolari del bambino insomma sommiamo tutto qua e abbiamo la ricetta perfetta per la stanchezza più profonda che io abbia mai provato, con annessi problemi di memoria a breve termine. Eh, le notti si mescolano, i giorni passano, io non so più che cosa è successo quando, tant'è che ho la mia personale ricetta per eh, parlare alle persone e dico, ah l'altro giorno quando non mi ricordo che cosa è successo quando, no? e magari è successo prima dell'ultima volta che ho dormito e quindi ormai è diventato l'altro giorno, non c'è più uno ieri, l'altro ieri, no, l'altro giorno eh, non mi posso stare a scervellare. <ride> e nel lavoro eh, cerco, vorrei insomma, evitare di fare eh, errori per mie dimenticanze, non è assolutamente professionale. Ecco. E, e quindi... La mia soluzione è stata quella di documentare. Eh, qualsiasi cosa che valesse la pena di condividere con un collega o anche solo con la me stessa del futuro è stata documentata in passi chiari, con screenshot e anche un po' di parole chiave. Ecco. Questo eccesso di zelo è stato trasmesso a, al mio team che comunque è sempre stato molto zelante dal punto di vista della documentazione e con ottimi risultati. Eh, per esempio ehm, ho creato un format di documento eh, per l'onboarding asincrono dei colleghi su un progetto che nel nostro caso magari può sembrare un documento inutile e banale perché tanto siamo organizzati che un progetto è un repository, lo scarichi, eh, composer install e il progetto in locale che funziona, fantastico. No, non è solo questo un progetto, un progetto è anche eh, la descrizione dei workflow di lavoro, la descrizione delle eh, procedure di deploy e degli ambienti di eh, produzione, di sviluppo, eh, chi si sta occupando di cosa, eh, quando sono soprattutto coinvolti molti clienti e molti partner, i nomi, eh, le email delle persone, come raggiungerle, eh, i link, quindi... Eh, di solito tutte queste informazioni venivano trasmesse con una call, almeno dai con un collega ci si vede un attimino, e chiacchieriamo un pochino e ci trasmettiamo queste informazioni. Eh, quando ho iniziato a vedere questo problema, ok, <ride> documento e, ed, è stato, ed è piaciuto tantissimo nel mio team e quindi è stato utilizzato come metodo per eh, avere una eh, utilissima guida sincrona per tutti quanti. Eh, poi nel mio piccolo ho anche una nota personale eh, che uso come svuota cervello alla fine della giornata lavorativa dove metto proprio eh, dove sono arrivata eh, con il task che sto eh, lavorando e per poi poter riprendere agilmente il giorno dopo eh, mettendoci meno tempo possibile per rientrare nel flusso di pensieri perché appunto mi sono scritta eh, dove sono arrivata e eh, dove avevo intenzione di continuare quando eh, volevo continuare ecco. e in questo modo riesco ad essere subito produttiva. Eh, continuando a parlare di team eh, devo dire che mai prima d'ora ho fatto così tanto il tifo per i miei colleghi eh, merito soprattutto del fatto che mi alleno a fare il tifo per la mia bambina avete idea di quanti movimenti vadano imparati per sedersi mm, tanti <ride> e quanto coraggio serva per camminare senza cercare l'appoggio di qualcosa oppure eh, quanta fiducia in se stessi serva per eh, per scivolare sullo scivolo più alto del parco senza tenere la mano della mamma eh, alla mia bambina dedico un sostegno e una fiducia senza paragoni, valuto se le sue capacità sono adeguate, mature per eseguire determinate azioni e la sostengo ed incoraggio nei suoi tentativi e mi sono accorta che faccio lo stesso <ride> con i miei colleghi, cerco di, valut di valutare delle qualità chiave delle singole persone e li sprono talvolta ad uscire dalla propria zona di comfort e li festeggio tantissimo quando eh, ottengono dei risultati oppure sono pronta a, a offrire supporto in caso di necessità il tutto lavorando da remoto in un team che va dal Brasile all'India eh, e a giudicare dal feedback che ricevo dai colleghi questo comportamento è molto apprezzato, la, la mammina insomma, <ride> e, e mi reputano una persona sulla quale possono affidarsi eh, proseguiamo con un altro cambiamento importante, un aspetto fondamentale per una software developer che è innamorata del proprio lavoro, ed è eh, la gestione dell'attività e del tempo. Prima della bambina io potevo trattenermi a sviluppare a qualsiasi orario, tant'è che eh, c'è proprio un, un ultimo codice che ho scritto eh, poco prima di partorire, che ho sviluppato fino alle 11 di sera, poi dopo abbiamo mangiato con mio marito, ah, eh, dicendo non lo faremo mai più, perché in effetti non è più stato più potuto <ride> possibile farlo. E, Ora questo non me lo posso più permettere eh, e devo pianificare quanto più possibile cosa fare, dando priorità ai risultati che devo ottenere nella giornata. Eh, se devo portare avanti più progetti contemporaneamente, eh, pianifico delle attività piccole, ma almeno su due progetti. Eh, se devo risolvere un problema incomprensibile, eh, mi pianifico due ore continuative di lavoro, eh, senza interruzioni e mi concentro su quello, dandomi poi dopo dei momenti di relax dopo. Eh, insomma l'importante è avere il focus sul risultato che si vuole ottenere e eh, compiere le azioni necessarie per ottenerle tant'è che mai quanto ora mi risuonano in testa le parole della mia insegnante di analisi eh, no, era ancora matematica, non era analisi di matematica delle superiori una volta entro in classe, ci diede un, un questionario e ci disse per risolvere l'esercizio che vi ho dato dovete partire dalla soluzione io al tempo pensai, ma se devo risolvere l'esercizio, devo trovare la soluzione, come faccio a partire dalla soluzione? Io non la so. Poi dopo, dopo capito, tu la forma della soluzione, proprio la forma, come, sia, come appare questa soluzione, la devi sapere prima di partire. Altrimenti, come fai a sapere che hai raggiunto la soluzione? Poi dopo, il contenuto della soluzione, ok, ci arrivi, ma eh, come si presenta questa soluzione la devi sapere prima di iniziare. Comunque stiamo divagando, okay. <ride> Questo cambio di prospettiva mi ha permesso di mantenere le mie performance lavorative praticamente inalterate anche in alcuni periodi eh, in cui ho dovuto eh, limitare le mie orarie, il mio orario lavorativo. Ecco. Eh, ovviamente, che lo dico a fare, affinché si possano pianificare, fare tutte queste cose da project manager, eh, pianificare le attività, ecco. eh, queste ultime devono essere chiare. Eh, la, la cosa base che si può fare anche senza competenze in giro eh, è spezzare attività grandi in piccole sottoattività eh, in modo che eh, cap si capisce l'entità del lavoro da fare e soprattutto se ne può monitorare il progresso perché questo fa bene all'umore la, la mamma normalmente si sente tanto sotto pressione e quindi eh, poter vedere un progresso in quello che fa aiuta l'umore anche quando eh, sembra che non sia capace né di lavorare né di fare la mamma ecco <ride> quindi eh, è un'attività utile anche a livello dell'umore de <ride> oltre a questi insegnamenti comunque la mia bambina sta esercitando grandemente tre qualità importanti che ritrovo utili nel lavoro. Iniziamo dalla prima. L'empatia. Allora, per comprendere un altro essere umano che non parla, e che deve imparare tutto da zero, quindi eh, non ha i nostri filtri, i nostri pregiudizi, eh, ci vuole una dose di empatia fuori dal comune. Tanto che generalmente le mamme eh, hanno quel periodo di instabilità emotiva che piangono sempre dopo il parto, eh, proprio perché sono naturalmente progettate per essere più sensibili, per poter comprendere questo bambino che non si conosce, perché è appena nato non lo conosci il bambino. <ride> E inutile dire ma avere una maggiore empatia verso un cliente o verso un collega aiuta tantissimo a stabilire un rapporto eh, anche se c'è una barriera linguistica di mezzo. Eh, fare i propri i, i problemi e le difficoltà dell'altro ehm, o guardare il progetto dal punto di vista del cliente sono tutte eh, cose che non c'entrano niente con lo sviluppo puro di software ma eh, sono, è una soft skill che aiuta un senior developer che ha contatti con i clienti o anche eh, che fa mentorship eh, verso altri colleghi e altrimenti diventa tutto un um, accettare problemi che cadono dall'altro e imporsi di trovare soluzioni eh, a cose che non si comprendono. Eh, altra qualità è la pazienza. Eh, chi, chi ha un bambino piccolo lo può capire perché quando canti la stessa canzone, che so, 20-30 volte di fila, eh, supportare il proprio bambino in momenti difficili per lui, eh, di sentirlo piangere e urlare... Speriamo che capiti poco, insomma. Oppure di raccogliere da terra posate, piatti, tovagliette che vengono lanciate durante il pasto in svezzamento. Eh, prima della mia bambina pensavo di essere paziente. Eh, adesso dico che ero solo una principiante. Eh, il mio motto per eh, sopravvivere <ride> è sono qui per fare questo, eh, qui ed ora. Così con la mia bambina, così sul lavoro, eh, mi sono accorta che proprio ehm, non ha senso arrabbiarsi eh, per qualcosa che non va come l'avevo preventivata eh, preferisco usare il tempo per risolvere e trovare un insegnamento da portarmi a casa eh, invece appunto di perdere tempo a dirle a lei così come al cliente ma no, oddio, o oh, mannaggia ecco. Eh, L'ultima oh, eh, qualità è quella che è stata più difficile per me, la flessibilità. Eh, per l'empatia ci aiuta la chimica, eh, per la pazienza eh, arriviamo ad uno stato zen quando la stanchezza mentale è troppa e ci rendiamo conto che, ma perché, che ha senso arrabbiarsi. Eh, la flessibilità invece ha bisogno di energia e di intenzionalità. Eh, ho trovato che sto allenando tanto la mia flessibilità, come prima, durante i suoi pasti. <ride> eh, il suo pasto inizia in un modo, poi dopo la fame si calma, si procede in un altro modo, e poi si finisce in un altro modo ancora. E I suoi approcci al cibo cambiano continuamente. Eh, per me questi cambi di ritmo e di approccio al cibo erano inconcepibili all'inizio, poi ho deciso di eh, ascoltarla, di osservarla, eh, di partecipare di più e di essere pronta a fare tentativi e cambiare modalità da un momento all'altro nel lavoro questa flessibilità applicata mi sta aiutando innanzitutto a livello emotivo a non sentirmi sopraffatta se qualcosa cambia e accadono urgenze da gestire e in generale mi rende più ottimista eh, perché so che se qualcosa non funziona posso eh, Fare tentativi, tentativi, tentativi, finché non trovo la maniera. E cambio approccio, cambio metodo, cerco alternative, pensiero laterale, tutto quello che volete, ma so che alla fine una soluzione la troverò e basta solo eh, essere flessibili nel cercarla. Arriviamo all'elefante nella stanza, non l'elefante di PHP, ma una eh, qualità che eh, viene incensata tanto dalle mamme, ovvero il multitasking. Eh, spoiler eh, non funziona nel senso che eh, ci sono studi ormai comprovati che il nostro cervello non è in grado di gestire il multitasking la eh, mamma lavoratrice lo posso conformare <ride> i periodi in cui ho più da fare e voglio fare tutto quanto insieme sono quelli in cui sono più stanca e eh, disattenta con grossi problemi di concentrazione soprattutto eh, va bene che ne devo pensare tante tra la bambina, la casa, il lavoro e ovviamente la genitorialità in casa mia è condivisa quindi c'è da fare anche per mio marito, non, non sono sola eh, ma eh, ho trovato che è molto più efficace eh, prendermi il tempo e eh, fare una cosa per volta piuttosto che fare tutto quanto insieme e, e farlo magari eh, mentre lavoro, per esempio, <ride> per riconoscere questo problema. Ci è voluto un po', perché in fondo la vita procedeva bene per tutti in famiglia. Poi dopo mi sono resa conto appunto di questi grossi problemi di concentrazione, che mi sentivo sempre di fretta, sempre con l'acqua alla gola, e sempre di corsa. E alla fine ho detto «basta» vediamo un po' di sistemare questa cosa la mia personale ricetta eh, di risol per risolvere è eh, di tenermi un blocco note blocco note e penna, ce ne sono tantissimi qui fuori che vi offrono un blocco note e una penna approfittate eh, <ride> mh, faccio in modo di scrivermi tutto quello che eh, dovrei fare eh, mentre sto facendo altro no? e che quindi mi spezzerebbero la concentrazione io me lo scrivo eh, poi dopo mi do del tempo e degli slot di tempo per fare quello che mi sono scritta in questo modo eh, ho notato un miglioramento nella capacità di concentrazione proprio tangibile e se dormissi meglio ovviamente sarebbe tutto migliore eh, ma eh, diciamo che questa cosa la applico tanto a livello lavorativo, eh, perché comunque anche lì mi ritrovo a gestire più task, più progetti, eh, cose che magari eh, cercano di prevaricarsi in senso di urgenza, eh, tanti task, eh, le chiamate che ti aggiungono cose, no? e, e quindi... Eh, Diciamo che questo metodo di segnare e poi dopo gestire in un secondo momento mi aiuta anche a livello eh, lavorativo. Eh, ovviamente sto parlando di segnare a mano eh, per chi lavora con eh, Gira, per esempio un software simile, eh, vale lo stesso consiglio, perché comunque che fai? Una ricerchina su Gira non la fai prima di inserire l'ennesimo task, magari è stata una cosa che è già stata segnalata. E, e quindi rischiamo di aggiungere roba quando non serve. E parlo comunque di eh, taccuino anche per il lavoro e, e non di una app appunto di qualcosa che hai sul telefono, eh, perché eh, il telefono ha le notifiche, eh, non so voi, ma io appena vedo quella sfilza di notifiche, oddio le devo gestire, eh, magari quindi ho sbloccato il telefono per segnarmi una cosa, eh, vedo le notifiche, ah, vabbè questa è un attimo, questa è la swipe, questa segna come il letto, eh? e intanto mi devo tenere a galla nel, eh, nella mia mente quello che dovevo segnare, faccio una fatica assurda, no. Eh, un bel taccuino non trilla, non si scarica non deve fare gli aggiornamenti non va in crash al massimo finisce l'inchiostro della penna si prende un'altra penna <ride> e, e quindi eh, trovo che eh, darsi anche quel tempo per scrivere a mano eh, le cose da fare aiuti eh, a riprendere la concentrazione su quello che stiamo facendo un momento di focus ecco, che abbiamo visto anche prima Diciamo che appunto, questi sono i punti salienti della mia esperienza. È sicuramente diversa da quella di altre mamme, però poi mi sono chiesta quanto può essere diversa dagli altri. Eh, non essendo il cuore di questa presentazione, ovviamente non ho intenzione di portarvi numeri, statistiche, ricette che valgono per tutti, no, eh, ma mh, ho pensato che una veloce ricerchina potesse essere interessante da fare e visto che il tema è caldo e che a me serviva un, un frullato di quello che si trova online, ho usato ChatGPT. Eh, e gli ho fatto una bella domandina, che a parte i miei maldestri tentativi di essere gentile con l'intelligenza artificiale, troviamo appunto che ehm, le mie argomentazioni sono in linea con quello che si può trovare online. Abbiamo la gestione del tempo, ok, io vi ho parlato di focus e di pianificazione dell'attività. Il problem solving, ottimo, io vi ho parlato di flessibilità, siamo lì. Eh, attenzione ai dettagli, eh, eh, sì, io vi ho parlato di documentazione zelante, quindi ci siamo, l'empatia è quella per forza, abbiamo una discordanza sul multitasking, tant'è che ho pensato di fargli una domanda specifica. Eh, indagando vediamo che adesso chatGPT cioè, trova che il cervello umano non è bravo a fare multitasking certo non ci mette le fonti quindi eh, vabbè, ci, ci fidiamo però sappiamo che ci sono studi al riguardo eh, gli esperti raccomandano un approccio single tasking perfetto e conclude sul fatto che eh, può essere utile eh, fare multitasking, ma ottimi consigli per evitarlo quindi trovare un bilanciamento per evitare di sovraccaricarsi già siamo sovraccariche per via del bambino okay. eh, assegnare priorità e qui ci rientra un pochino eh, per esempio il metodo della matrice di Eisenhower eh, delegare, sempre matrice di Eisenhower quando possibile e prendere pause quelle sono sempre ottime <ride> e ecco qua finita la veloce ricerchina concludo eh, il mio intervento spero di avervi dato qualche spunto interessante e rimango a disposizione per eventuali domande grazie grazie Erika dunque eh, io non so fare multitasking adesso sono d'accordo con te esatto. non è colpa mia ok esatto. grazie è normale domande qualcuno? uno, due, tre ma Certo, certo. Okay. Allora, tengo io il microfono. Se volete mascherine da mettere... No? Ok, lo tengo io. Lo tengo io. Allora, ciao. ciao. Eh, io faccio un lavoro completamente diverso che non ha a che fare con la programmazione in mm -hmm. informatica. Sono fisioterapista, ah, quindi ho un contatto proprio anche fisico con i pazienti e sono anch'io mamma. E ho notato anche un'altra cosa, non so se tu l'hai notata. Mm -hmm. Come essere mamma mi ha cambiato nel lavoro, anche la trasformazione mia fisica che ho avuto durante la gravidanza, durante l'allattamento, durante adesso che i bambini sono più grandi e le esigenze cambiano, mi ha cambiato l'approccio col lavoro e col paziente, ho imparato a darmi più tempo su alcune cose e invece stringere su altre, sì. ho imparato a essere più dura col paziente quando ci voleva, mm -hmm. e più assertiva o invece più accondiscendente. Non so se anche nel tuo lavoro cambia il modo di lavorare a cicli magari. Cioè magari c'è un periodo in cui lavori più veloce e un, un momento che invece dici aspetta adesso però questa stessa cosa qua che prima ci ho messo due ore, ce ne devo mettere quattro però con una con una caratteristica diversa. Non so se sono riuscita a scoprire. Ho capito, ho capito, grazie. Grazie per la tua domanda, interessante. Diciamo che io sono ancora eh, nella fase del combattimento contro eh, il deficit di concentrazione. Eh. <ride> ah, quindi mi dici che ci vuole ancora un po' di tempo, <ride> perfetto. <ride> e diciamo che a livello fisico eh, non impatta tantissimo sul mio lavoro anche perché io lavoro da remoto quindi non ho eh, modo di presentarmi fisicamente con le persone al massimo in, mi vedono da qui in su quindi è il classico caso in cui puoi lavorare in mutande non lo faccio però <ride> ecco. e, la, la cosa del eh, ciclicità e del... Eh, porsi verso i clienti in maniera diversa? Un pochino sì, la noto anch'io. Um mi rendo conto che eh, appunto con quello che ho detto del pianificare e dell'essere efficiente, in alcuni casi eh, riesco a, a fare le stesse cose in meno tempo ma perché sono più pragmatica eh, ok, devo raggiungere questo obiettivo eh, schi effetto schiaccia sassi, proprio va vado dritta, anche perché alle 4 devo andare a prendere la bambina al nido quindi de devo chiudere <ride> e, e quindi ho questo approccio un pochino più pragmatico, un pochino più andiamo a vedere eh, le cose reali che servono per il tuo progetto e, mh, e ciclicità ecco ciclicità non tantissima ancora ma perché sto combattendo contro la concentrazione <ride> ecco, ok grazie, grazie. un'ultima domanda da qualcuno no Ok, siamo in tempo, grazie. Grazie mille. Erika, grazie per tutto, un piccolo grazie. regalo a tutto noi. Grazie. Okay, grazie, riesci. Grazie.